ciao, bentornato nel mio canale youtube oggi volevo parlarti di una cosa che mi è accaduta poco tempo fa, insomma recentemente mi sono trovato a dover fare un'offerta a un cliente per quanto riguarda la sostituzione di filtri su una K. e eh, come al solito insomma arriva quella che è una, una richiesta e questa richiesta eh, deve essere ovviamente gestita no? Mm, volevo intanto soffermarmi su questa parte della richiesta per darti qualche indicazione mm, fare un preventivo comporta lavoro o meglio dipende per quanto mi riguarda fare un'offerta fare un preventivo comporta una mole di lavoro incredibile perché spesso e volentieri invece eh, questo non si percepisce non si capisce sembra scontato e banale ma se c'è un'analisi attenta ovviamente comporta il lavoro, se invece non c'è un'analisi diciamo uno può andare un po' no, a, a, a intuito. Ti dico questo perché in questa richiesta eh, che è arrivata specifica c'era una sorta di velocità, insomma, che, che di pressione eh, perché era una cosa abbastanza urgente quant e quant'altro, quindi la richiesta specifica era abbiamo bisogno di sostituire i filtri ok che, dico, ovviamente a questo segue una serie di mie domande quindi quali tipologie di filtri eh, quindi ecco, ascolta un attimino bene magari prendi appunti quando devi fare una richiesta almeno sai che cosa devi chiedere che cosa eh, può servire dall'altra parte affinché mh, questo possa mettere in condizioni un'azienda seria eh, di capire realmente e poter analizzare realmente quella che è una, una tua situazione no, eh, reale e quindi a questa domanda alla loro richiesta sono susseguite una serie di mie domande che sono state sicuramente intanto con chi stiamo parlando spesso e volentieri arrivano mail anonime cioè mail senza sapere quale azienda eh, chi è che sta scrivendo, non ci sono riferimenti telefonici, non ci sono mail, non, non c'è niente eh, per contattare quindi già queste vengono praticamente in automatico quasi cestinate nel senso che che <coughs> ovviamente via mail no però se non c'è già non si sa neanche qual è l'interlocutore diventa già complicata questa. perché diventa uno sforzo incredibile perché eh, già a partire così a, eh, da questo punto di vista Chiedere e, quando si fa una richiesta inserire eh, anche la località, cioè da dove si sta eh, chiedendo perché spesso, volentieri, noi ovviamente siamo a Roma. Magari arriva la richiesta da Firenze piuttosto che da Napoli e i prezzi cambiano, ovviamente ci sono del, dei costi in termini di eh, spostamento, in termini logistici, che, che sono non indifferenti. A questo, eh, una volta quindi, insomma, tutta la parte gestita dalla parte amministrativa, quindi inserite i vostri dati amministrativi e fate capire di, eh, di chi siete e dove si trova, dove è obbligata la K. Eh, inserite bene quelli che sono i dati della K. Quindi, io vi consiglio sempre di inserire una fotografia, per esempio, della vostra K. Perché inserendo la fotografia, un'azienda, una persona esperta già si fa un'idea. Non vi limitate solamente alla K cercate di, se potete di fare anche una fotografia dell'ambiente vi dico questo perché spesso e volentieri si sottovaluta il fatto che delle problematiche a volte le chiamate che vengono anche sono per errori per allarmi e quant'altro se uno ha una percezione riesce a rendersi conto dell'ambiente e vede che già dalla foto c'è un flusso d'aria per esempio un condizionatore che spara sulla cappa già da lì uno potrebbe aiutarvi e a costo zero quello che io spesso volentieri faccio eh, a costo zero risolvervi quello che può essere un problema almeno nell'immediato in questo caso eh, dicevo la specifica era eh, richiesta di cambio filtri epa anzi richiesta di cambio filtri mi sembra neanche epa avevo inserito quindi ovviamente ho fatto la domanda che, di quali filtri stiamo parlando, non si sa perché poi ovviamente viene lasciato all'amministrativo che sta eh, nel suo ufficetto non ne sa assolutamente nulla di K e quindi ecco che diventa un un attimo che chiedo se eh, qual è la K, allora chiama il laboratorio, il laboratorio dice "Ah sì, è la K chimica", allora richiamano ok, quindi stiamo parlando di carboni attivi, ok, un attimo che chiedo. Insomma, diventa una trafila incredibile. Chi fa la richiesta inserisca qual è la K, quindi K eh, biologica, K chimica. All'interno ci sono filtri EPA, filtri a carbon attivo, quanti filtri ci sono, che dimensioni ci sono, eh, quali problematiche, se parliamo che di una rottura di neon luce, un neon UV, quali sono. Inserite la, il costruttore della K, il modello della K, eh, se avete anche il numero di serie, cioè date quanti più dati possibili eh, legati a quella che è la K in, da manutenere. Un altro aspetto che spesso e volentieri non viene mai, anzi, non, non non viene mai inserito è eh, l'ubicazione precisa della K. Cioè, la K si trova all'interno di un laboratorio di analisi, si trova all'interno di un'oncologia, eh, si trova all'interno di una banca degli occhi. Questo è fondamentale perché non è da generalizzare in quanto già gli stessi ambienti possono essere sottoposti a GMP rispetto ad altri ambienti che non sono sottoposti a GMP e quindi già cambia eh, anche quelle che sono le validazioni che devono essere eseguiti i test che devono essere eseguiti il campionamento in termini per esempio di litri eh, di volumi d'aria che devono essere eseguiti sotto K. quando voi non fate queste richieste specifiche e non scrivete specificatamente dove si trova mettete in condizioni l'azienda dall'altra parte se è seria in difficoltà e quindi dovervi fare 7.000 domande se non è seria gli date lo spunto per dire io non lo sapevo quindi vi fa il prezzo più basso possibile quando si trova sul posto si rende conto che è un'oncologia faccio un esempio o comunque un ambiente sottoposto a GMP non ve l'ha quotato e quindi vi faranno il loro piccolo campionamentino di eh, litri d'aria che non è eh, abbastanza per quello che è la normativa e quindi voi siete esposti dal punto di vista documentale e in caso di un controllo esterno o in caso in cui qualcuno si fa male quindi c'è un infortunio quindi questo non è un proprio un dettaglio eh, cioè è un qualcosa da non sottovalutare assolutamente nel momento in cui voi siete specifici scrivete eh, quello che è l'ambiente dove, deve essere, dove è collocata la cappa già sicuramente state un passo avanti rispetto a non dire niente e vi state anche tutelando, questo è fondamentale eh, che vi volevo dire dall'altra parte non vi fermate a questo quindi dire che è in un determinato ambiente anche lì siamo sempre un po' sul vago nel senso che lasciate al, all'azienda il fatto di dover immaginare quali sono le lavorazioni cioè se mi parlate eh, di una cappa che si trova in oncologia io se devo andare dietro la normativa devo pensare a una cappa eh, a flusso laminare di tipo H quindi in classe 2 di tipo H con tre stati di filtrazione spesso e volentieri non è vero che è questo spesso e volentieri avete le cappe sbagliate all'interno di di quello che è un, un laboratorio come può essere l'oncologia ma al di là di questo eh, la cosa fondamentale è spiegare che cosa ci fate sotto cappa quindi se deve venire da voi questo input dovete capire che nessuno meglio di voi sa quanto la utilizzate, quante sostanze manipolate sotto K quali sostanze o che tipo di lavorazioni fate sotto K quindi questo input deve arrivare da voi non datelo per scontato perché se parliamo di una K chimica ad esempio è fondamentale sapere se state lavorando con solventi, acidi, formaldeide per esempio primo perché il carbone è attivo se parliamo in termini di sostituzione filtri il carbone attivo va eh, inserito quello corretto e anche questa vi, vi ricordo di fare molta attenzione: leggetevi un po' di articoli, guardatevi altri video perché molte agenzie altre aziende sappiamo che non propriamente montano i filtri corretti non facendo un'analisi prima secondo me è praticamente impossibile perché io non ho il dono della veggenza non ho la sfera di cristallo se non lo chiedo al cliente e il cliente non me lo dice è un po' difficile che io vada a mettere il carbone adeguato quindi che faccio metto il carbone che costa meno ed è quello per solventi se invece voi fate formaldeide il carbone costa anche 5 6 volte più di quello di, 5 6 volte in più di quello per solventi che è base quindi fate attenzione perché poi dopo quando uno va a pareggiare a mettere i preventivi e dice ah, ma questo costa troppo ma che vuol dire cioè non vuol dire niente costa troppo ma che ti ha dato e io quindi vi consiglio sempre di fare attenzione all'analisi cioè se un'azienda non vi chiede niente non vi fa nessuna domanda e non è lì da voi da 30 anni probabilmente eh, non è che sa molto eh, c'è qualcosa che, che stona quindi insomma, un, un campanello d'allarme eh, dicevo questo per le cappe chimiche poi ci sono le cappe a flusso laminare quindi parliamo di filtri EPA Sì, ma ci sono casi specifici ecco quello che dicevo prima magari fate, eh, state in un'oncologia, è vero che avete filtri EPA ma state lavora, eh, lavorando con chemioterapici quindi in questo contesto l'assistenza tecnica dall'altra parte la soglia di, eh, di pericolosità si alza eh, esponenzialmente quindi se devo andare a cambiare i filtri EPA in una cappa per l'oncologia che lavora con i chemioterapici è differente rispetto alla cappetta tal detali che magari addirittura in classe uno che sta eh, all'interno di un laboratorio analisi dove in realtà fanno magari culture cellulari e nessun tipo di rischio di, eh, in termini biologici no? c'è una differenza incredibile quindi i kit dpi che devono essere utilizzati dall'azienda sono sicuramente superiori quindi parliamo di tu, da una parte tutta in tyvec, massima protezione per evitare il particolato di qualsiasi tipo che possa penetrare all'interno di quello che sono poi gli indumenti o il corpo del, del tecnico eh, mascherine guanti doppi quattro guanti, cappuccio, occhiali protettivi dall'altra parte eh, volendo eh, può, si può abbassare un po' quella che è la soglia di, di pericolosità di di, in termini di sicurezza e quindi di, anche di, di dispositivi di protezione individuale vedete come eh, sembrano de, delle piccole banalità cioè da una, da una richiesta che poi essere ha ah, cambiare i filtri eh, vi ripeto non vuol dire veramente niente e vi mettete a rischio torno un attimino indietro e volevo dirvi questo quindi vi ho dato un po' un'indicazione di quello che dovete chiedere eh, e come chiederlo e quali sono i dati che dovete inserire sono andato un po' veloce poi magari scrivo un articolo dove potete eh, leggerli un attimino li, li, li metto per esteso però eh, volevo fare sempre l'esempio che mi è capitato la mia domanda a questa azienda che mi ha chiesto della sostituzione dei filtri al di là di tutte queste domande eh, è stata al termine ma perché dovete cambiare i filtri epa perché quando ho capito insomma che era una cappa biologica che era K con filtri epa la mia domanda spontanea è stata perché cioè, e quindi dall'altra parte mi sono sentito rispondere perché li cambiamo tutti gli anni ecco guardate la mia faccia il mio volto gli ho, i miei occhi tutti gli anni cambiate i filtri epa benissimo c'è qualcosa che non va oh se vogliamo essere benevoli nelle vostre procedure avete inserito un dato errato o se vogliamo essere malevoli qualcuno vi sta consigliando male quindi se voi non scegliete un preventivo perché costa tra virgolette troppo e già non fate un'analisi in più non vi rendete conto che nel tempo magari state perdendo una marea di soldi spesi male per cose tipo cambio filtri epa addirittura ho clienti che ho salvato devo dire mi sento tipo salvatore perché cambiavano i filtri epa ogni sei mesi e poi si è scoperto solo su carta perché ovviamente un'assistenza tecnica che sa come funziona un filtro EPA sa che un filtro EPA e quindi trattiene il particolato e a differenza del carbone attivo non è che si deteriora così anche da, da, dalla notte al giorno e con la gappa spenta deve essere utilizzato devono passare gli anni e più passano gli anni più si intasa il filtro EPA più diventa efficiente questa cosa ricordate ho scritto parecchi articoli per farvi capire questo discorso e sfido chiunque a dire che non si sia così eh, il filtro epa in genere si cambia per prevenzione, si cambia perché fisicamente eh, può aumentare la rumorosità un po' della cappa può sforzare di più il, il motore perché va a cercare di mandare il flusso in termini di downflow per esempio o quello che può essere in flow in termini di barriera frontale eh, sempre a un certo livello perché c'è una normativa dietro e quindi deve rispettare questo altrimenti va in allarme e quindi per una serie di motivazioni non perché perdete il flusso sterile sul, su quello che è il vostro piano non perché inficia sulla vostra sicurezza non perché inficia sulla sicurezza in termini di prodotto ok questo sia chiarissimo allora voi che cavolo paragonate voi paragonate un preventivo che è più basso rispetto a un preventivo che è più alto che non si possono neanche mettere insieme e in più da quest'altra parte non vi hanno neanche avvisato e chiesto e detto guarda che non si cambiano i filtri ogni anno tant'è vero che poi alla mia eh, domanda di questo tipo è seguita la risposta a dire, allora facciamo un'offerta per evitare cioè senza cambio filtri facciamo un'offerta per il, solo i soli controlli cioè non ha senso che spendete tutti questi soldi la risposta è stata che abbiamo perso la gara <ride> perché siamo scomodi perché l'informazione non la volete perché la, spesso e volentieri, eh, volentieri non li tirate fuori di tasca vostra questi soldi sono soldi pubblici perché stiamo parlando di realtà pubbliche già nel privato c'è un pochino più di attenzione ma se finisce nelle mani della persona che, incaricata che non si è preoccupata di fare un'analisi preventiva non, e sta andando un po' a uh, tastoni come si dice E <ride> quindi non si è informata e ha dato queste specifiche sarà difficile ingoiare il rospo che si, probabilmente si sta sbagliando e l'indicazione che ha di cambiare i filtri ogni anno i filtri epa parliamo ogni anno è errata completamente errata a meno che non c'è una motivazione valida seria e quant'altro ma sulle cappe in generale al 99% non va cambiata prendetevi il, il manuale eh, della vostra cappa e leggete che cosa c'è scritto perché siccome Fabrizio Cirillo magari dice cavolate eh, giustamente eh, sempre è sempre corretto che voi non prendete per buono alla lettera come oro colato tutto quello che dico voi dovete documentarvi questo è il senso dovete documentarvi ci sono i mezzi e strumenti vi potete documentare, vi dovete documentare e confrontare però un confronto è eh, un confronto corretto ripeto nel momento in cui scendo sul campo e vi dico guarda che il cambio dei filtri non sa da fare se l'hai fatto l'altro anno, risparmia questi soldi. Pensiamo solo al controllo, sì, manutenzione, facciamola perché assolutamente andiamo a verificare. Dopodiché se c'è proprio la necessità. Perché un anno è lungo, quindi potreste averlo urtato. C'è cioè ancora chiusa il becco Bunsen, c'è cioè una, una, una situazione particolarmente polverosa. Non lo so. Cioè, L'andiamo a analizzare e uno poi dopo ne parla. Ma che tutti gli anni avete questa procedura? No morale alla favola ripeto non viene accettato quella che può essere la, la mia offerta anzi diventiamo scomodi e al punto che uno mi chiude anche il, il telefono in faccia sinceramente non, non è un problema eh, ci campo, ci vivo ecco che anzi mi, mi, da, mi ha dato spunto per poter fare questo video però ci tengo veramente tantissimo al fatto che eh, le cose vengano dette in un certo modo, vengano fatte in un certo modo e che non si freghi la gente. Eh, tutti facciamo gli errori, eh, dobbiamo essere pronti a pagarli, tra per come la vedo io. Eh, voglio dire è di più. Eh, per me andare a sostituire quel filtro fare un prezzaccio tra virgolette per poter, pur di poterlo prendere io posso fare un po' quello che voglio oltretutto abbiamo un magazzino di filtri Epa notevole perché abbiamo un, un giro di un certo tipo e però eh, ecco nonostante ho i filtri in casa che posso andare a cambiare e quindi neanche li devo comprare mi sono sentito e mi sento sempre di essere stracorretto perché sono convinto che questo paghi spero che eh, queste qualche spunto insomma, questo video eh, veloce che ho voluto fare ti sia d'aiuto che ti possa dare spunto e che ti sensibilizzi un pochino a semplicemente confrontarti e fare dei giusti confronti non paragonare mai le mele con le pere ciao